Minecraft, ma il mondo maledetto. Per finta, ovviamente. Ovviamente sì, è fake, ma lo faccio per intrattenimento. Quindi è come se guardaste un film horror. Allora, qui in giro ci dovrebbero essere tracce di qualcuno di veramente pericoloso. Ho sentito? Sì, ho sentito qualcuno, giuro. Quello non è il sole, raga. Quella è la triste luna. È luna fredda che incombe su queste terre. Desolate senza nessuno Senza anima viva a parte noi Ovviamente ci potrebbe essere anche un'altra anima Oltre a noi Un'anima maledetta Che viaggia in queste terre Così vuote Così piene di disperazione Sicuramente quel suono proveniva da qualche parte <ride> Sembra un po' la metafora della vita in effetti Raga ho trovato qualcosa Qua c'è del sangue E Redstone ovviamente Ma sembra sangue Come se fosse stato disposto a mo' di sangue E qua c'è un, una zucca che Fa luce, perché evidentemente qua c'è no è tutto notte. Ok, il mistero si sta infittendo e questa avventura andrà avanti. Qual è la cosa strana di questo mondo, secondo voi?